Grazie Presidente. Eh, abbiamo presentato come eh, gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle un ordine del giorno che riguarda eh, un tema eh, già conosciuto dalle, dalle opposizioni eh, relativo ai fondi di Roma Capitale. Come tutti saprete si tratta di un programma di interventi che è stato finanziato nel 1990 e poi il primo decreto di opere fu approvato nel 1992 con una serie di rimodulazioni nel corso degli anni. Da questo punto di vista l'ultima delibera adottata da questa amministrazione è stata quella del 2014 dove sono state richieste appunto del, di finanziamento, rifinanziamento di, di alcune opere importanti e strategiche per la, per la città. Ora, eh, è un piano che si trova eh, ancora ovviamente nella disponibilità dell'amministrazione con dei fondi che sono stati eh, stanziati e che quindi eh, potrebbero eventualmente in caso di economie essere riutilizzati o rimodulati per ulteriori opere strategiche in questo senso per la, per la città. Eh, di fatto si tratta di un piano che prevede una serie di opere che sono all'interno di varie strutture capitoline ed oggi potremmo dire che eh, con questo ordine del giorno noi chiediamo che la Giunta possa Adottare tutti gli atti necessari al fine di avere uno stato di avanzamento diciamo, di tutte le singole opere e di tutte quindi, le attività che sono state svolte su questo piano dal 2014 ad oggi ed eventualmente qualora dovesse riscontrare delle economie o anche di opere che non sono state in questo senso avviate, valutare l'opportunità di predisporre delle proposte di rimodulazione nell'ambito di questo programma. Ovviamente quello che noi oggi andiamo a definire non è eh, assolutamente una, eh, una, um, un intervento sulla singola opera, bensì stiamo definendo un percorso per il quale L'Assemblea Capitolina insieme ovviamente alla Giunta, visto che nel 2014 l'atto la, con cui venne approvato poi eh, in Assemblea Capitolina questa rimutazione del programma fu eh, d'impulso di decisione di Giunta Capitolina, quindi noi chiediamo di avviare in questo senso in modo sinergico tra la Giunta e eh, l'Assemblea la, Capitolina un percorso che vada prima di tutto a monitorare eh, il programma e il suo stato d'attuazione e fare in modo che questo possa eh, proseguire correttamente su quelle opere che sono state già eh, eventualmente affidate e eh, andando avanti eh, valutare se... Nel percorso uh, di eh, affidamento di, eh, di queste opere e di questo programma vi siano state delle economie e queste economie possano essere riutilizzate e valutate quindi dalle commissioni capitoline, dall'assemblea capitolina e quindi anche dai consiglieri per poter comprendere effettivamente eh, quali tipo di opere magari possono essere ancora utili o inutili magari per la città. E questa è una possibilità che la legge ci consente dal 2012, in quanto la legge di Roma capitale e anche qui c'è stato certamente una carenza magari del legislatore nel disciplinare chiaramente eh, questo, questo percorso dal 2012 eh, e poi successivamente con il decreto legislativo 51 del 2013 è stato introdotto eh, una norma che definisce la modalità di approvazione di questo programma, di fatto questo programma per poter essere sottoposto al Ministero, al decreto ministeriale, deve prima passare in Assemblea Capitolina che sottopone, diciamo, e fa un'attività istruttoria, in questo caso quello che chiediamo alla Giunta è quindi di avviare questa istruttoria, portarla all'interno dell'Assemblea Capitolina e quindi delle commissioni, definire quali sono gli interventi prioritari per la città, questo per il 2018, visto che oggi stiamo discutendo diciamo, della variazione di bilancio del 2017, questa attività ancora non è iniziata e quindi è importante avviare diciamo, questa attività per l'annualità del 2018. Eh, sono, ehm, sono certo che sia un intervento importante in quanto in commissione Roma Capitale il, se non ricordo male il 13 di aprile convocammo direttamente la ragioneria proprio per chiedere quali fossero le, le somme ancora eventualmente disponibili e ci fu detto se non ricordo male che circa 90 milioni di euro erano 90 milioni che dovevano ancora essere liquidati, oltre 400 già impegnati e forse ci trovavamo oltre i 100 milioni di euro in avanzo, ora c'è da capire se questi 100 milioni di euro oltre 100 milioni di euro, forse 180, in avanzo sono utilizzabili o magari si riferiscono a dei lotti di alcune opere che devono ancora essere completate o magari l'Assemblea capitolina potrebbe utilizzarli per eh, allocarli diciamo, su opere altrettanto importanti. Quindi con questo ordine del giorno io eh, auspico che venga anche sottoscritto dalle opposizioni, visto che comunque ad oggi eh, noi non stiamo ancora definendo politicamente quale, sia, eh, quale opera possa essere utile o meno per la città, ma stiamo avviando in collaborazione con la Giunta Capitolina un percorso che porterà poi alla definizione e all'aggiornamento di questo programma. Grazie,